Buonasera, sono Laura, Laura Parker, National Coordinator of Momentum, sono qua a Londra dove sono stata a un incontro di potere al popolo, bellissimo. Mi è piaciuto davvero conoscere i colleghi e compagni italiani che vivono qua a Londra e capire la loro sfida, la lotta che hanno, che sono un po' come le nostre anche qua, per la giustizia sociale per cambiare il mondo effettivamente, così. Uh, noi secondo me a momento abbiamo tanto da imparare come creare veramente un... Ma, movimento di base. Lavoreremo insieme per cambiare l'Italia, l'Inghilterra, il Regno Unito, l'Europa e poi il mondo. In bocca al lupo a tutti gli italiani, dovete tutti votare il 4 marzo e, e ci rivedremo. Ciao!